Due parole sulla ricerca avanzata che è possibile fare accanto alle consuete ricerche per categorie tag che però ragionano per album e non per singolo file. Si può fare anche una ricerca sul singolo file tramite un file Excel che funziona anche sul LibreOffice e che consente una ricerca. Ci sono come in ogni file di questo tipo, colonne e righe, per colonne ci sono i vari argomenti e per righe i brani. Si può filtrare ogni colonna per argomento, per filtrare è meglio eh, scegliere l'opzione seleziona tutto, che seleziona o deseleziona e poi andare a cercare il campo desiderato. Facciamo un esempio, ecco qui c'è un album, si apre cliccando questa freccia, sulla destra di ogni campo eh, si apre una tendina, si, è tutto selezionato quando tutti i brani sono disponibili, si deseleziona qua, si toglie il buffo, si seleziona tutto e poi si cerca l'album desiderato cliccando sul, sulla casellina oppure digitando direttamente il testo. Ovviamente è possibile fare più ricerche utilizzando più filtri, si va proprio a ricercare tutte le caratteristiche eh, definite. La tendina ci dice quando è stata scelta, lo vedremo dopo, cambia il simbolo. Attenzione alla ricerca successiva a di nuovo deselezionare tutti i filtri per avere l'accesso a tutti i files. Qui ad esempio io ho cercato le corrispondenze con emozioni e parole e vedete che essendoci stato un filtro questo simbolo non è più quello normale della casella. Devo poi ricordarmi di toglierlo quando non mi interessa più la ricerca. C'è una ricerca avanzata anche per parole chiave. È un pochino più complessa perché ogni brano ha più parole chiave. Allora, c'è una tendina che dice ricerca per parole chiave dove ci sono tutte le parole chiave presenti nei brani, ad esempio io di qui posso scegliere tutti i brani di repertorio che corrispondono, per esempio, al canone però non mi arriva direttamente la risposta, devo ancora fare un piccolo passo, cioè immediatamente sotto c'è un altro campo in cui bisogna, bisogna digitare vero. Se avete un programma in inglese bisognerà digitare true e nel LibreOffice c'è 0 e 1. Vediamo l'esempio, dopo aver cercato nella casella gialla, eh, apro questa tendina e scrivo qui vero oppure clicco su vero e allora il database mi eh, evidenzierà solo i canti che soddisfano a quella condizione che era la ricerca dei canoni.